Oggi nuovo mapà di Roblox Giochiamo a uh, un jubile di Takun Un uh, Adesso qui adesso non c'è nessuno perché stiamo creando, abbiamo creato un nuovo server E dall'altro l'altro ho cambiato anche La mia skin Vi Mi piace Allora Andiamo qua Ale è già dentro Quindi ah, sinistra Sinistra Ok Potremmo... Se devo collegare Cercare di collegare joystick Allora Vabbè tanto inizio Allora abbiamo Trasportatore Vabbè gratis Sei gratis Ok 50 Chiudi Allora Mamma che soldi Che facciamo Siamo Pecchissimi 50 uh, Robux 200 Va il... Va il selezionatore di Tana Figo Decora 1, 2000 E vabbè, sì Fra, cioè, Allora Siamo poverissimi adesso, sicuro Vediamo Va anteriore 125, chiudi Shop Se possiamo comprare, vabbè, 10 Per 400, vediamo Sì, eh, sì, 125 Ah, vabbè non acquisto non acquisto aspetto sono 33 75 mi vado a prendere quello da 50 perfetto ora ci manca um, il contagocce 2 che costa ancora 100 hai, ok guarda, i primi sono gratis giusto ora devi comprare il guarda, uh, il cola costa un po tanto il uh, gratis store 1 e per il contagocce 2 allora vediamo 86 119 oh! Vabbè ma no. cosa? Perché possiamo prendere se siamo in squadra? Vabbè Comunque dicevamo Ok Punto gocce eh, Sorvegliante 2 Prendiamo il sorvegliante Il sorvegliante costa 200, noi siamo 90 Quindi intanto prendiamo Comunque volevo dire che questa mappa no Aspetta che prendo che no roba. Una molla molla Bella solita molla che c'è anche in tutti i, i parkour, gli hobby, bla bla, bla. Uh, un uh, figo E questo qua è un'arma Poi da quest'altra parte abbiamo un tappeto volante Oh, oh che figata Voi provare a prendere questa Vediamo, poi abbiamo queste due spade Cosa cos'è? Pacchetto di divertimento Pacchetto di... di divertimento Ricevi gli oggetti segreti Vediamo 300 No grazie No grazie Allora Oh cazzo, Ok vabbè, ci siamo 148 Potremmo farcela Ci sei Ale? Sì sì fare Oh beh ok 300 precisi Ole ole 400 Andiamo a prendere Il sorvegliante 2 E eh, sì 1000 Chiudi uh, 200 100, 770 125 Muro destro 225. 2-5 825 preso il muro eh? va bene no. no 241 ti posso fare Questo Ah non posso Boh ma scusami se siamo in squadra perché non possiamo Vabbè Siamo un team Praticamente è come giocare soli Praticamente In, in certo senso così in un prossimo video vorrei ok vorrei provare a cambiare skin ad Ale ovviamente con i miei Robux oh, io... <ride> allora 800 800 prendiamo questo carino ci sta poi 350 ci facciamo 750 11250 e no beh ci conviene intanto, intanto intanto intanto intanto facciamo le 750 la strada ok 47 dico, mi, piace, mi piace poi abbiamo 3000 2000 1500 e 1250 uh, boh andrei a fare le scale no le scale le faccio per ultime alle scale facciamo per ultima perché poi tanto dopo uh, prendiamo il contagocce Terzo il contagocce Che costa quanto? Costa 1250, perfetto, ci siamo Ne abbiamo 444 590 Madonna, quanti soldi dobbiamo farmare Allora, gruppo E al gruppo Per ottenere benefici Raccogli le casse, auto collezionale Tag più chat 15 più 15 salute ma ci sono anche le cose. Vediamo. Boh in dando vado a fare un giro anche perché comunque non è che ci sia così tanto. Uh, toccalo cassa Game Pass. Vediamo. Unlock lock now. Tieni cash drop. Migliori per aumentare il tuo tasso reddito. 120. No, ma nel caso siamo proprio disperati. Toccalo, game pass. C'è il game pass. Dopo proviamo a prenderlo? No. Non lo so, questo è un altro cassa-gruppo eh, non è che ci sia più di tanto Vabbè, comunque noi, avevo l'idea di comunque creare un gruppo Roblox Così se volete joinare, joinate, facciamo le mappe assieme, cose così, no? Sì. Allora Uh, 1.5k Prendiamo sta roba che ci serve Olè, oh, il tanta gocce 2.000, 2.000, non ce l'abbiamo Quindi abbiamo le scale 1250 Boh niente comunque ieri io sono andato in una libreria ho preso un uh, come si chiamava una, una di quelle carte gift card di Roblox sono riuscito a prendere un oggetto che è una specie di sciarpa di drago che potrei prendere a questo settembre e poi ho preso comunque i 20 euro così adesso tipo sui 2000 robux dicevamo <ride> in questi 2k ci facciamo le scale che portano a allora, nulla pavimento 4.000 ci facciamo intanto il decora 1 2.000 ma si sì, dai e beh passiamo i 3.000 3.000 eh? Vabbè, siamo solo noi due Oh, oh. oh. oh. <ride> Sono io che dico comunque da server eh, Sì ma guarda cosa ho io che eh, caccaa Come l'hai preso? Caccaa Aspetta che vado a prenderlo anch'io No, no, io non l'ho preso da là Io l'ho preso proprio legit legit Eeeh, sono un copo Guardami No, no, no, roba no, no, no, no, no. Che Ma sei un mino viola sei Oh mino viola Allora ci facciamo mettere K qua giustamente Oh le Ok ce l'ho anch'io Ok Dai, giochiamo, giochiamo Dove sei? No, non so, non so. Ah, dove sei? Ma cosa serve? Comunque Tutto che punto sei Faccio Intanto il cast sono 1500 Quindi dai ci sta 1500 Grande offerta 50% off Tempo limitato 4 minuti sono dei Due sturi lavandini Per la frate. Pavimento 2 Intanto aspettiamo per fare il pavimento 2 No Allora Allora Allora Allora Allora Farmiamo un pochino, che ci sono tanti tanti soldi 104 fra... Erano di 104 Allora, allora, allora, allora Farmiamo, farmiamo, farmiamo Che bisogna farmare, ok Sono 1500 Ok, casse Vabbè, ma che siamo? Sto gran che decora uno, Quindi prendiamo i 2000 1200 <ride> muro laser 2 muro laser 2 Ma io posso fare? No, scherzo, chiudi Questo è tuo? Allora Ma boh, intanto faccio il decora 1 Poi possiamo al secondo piano più tardi, quando abbiamo finito il piano sotto Quindi dici no? Perché dopo diventa... Beh, sì, ma che schifo, 2000 euro per sta piantina. In, in, in, in. <ride> Sicuramente ce l'avrò anch'io, eh, esatto, anch'io ce l'avrò tra poco. Esatto, adesso. Dov'è? è? Ecco, la piantina! Piantina, piantina, piantina. Faccio pavimento 2, muro laser 2, dai, ci sta. Faccio il muro laser. Non hai ancora la porta, allora Vuoi fare il muro se non hai la porta. Ah, vabbè, stessa cosa. Neanche tu ce l'hai la porta comunque. Porta laser 1500. Allora, allora, allora, allora. 1500. 1100, 1300. E... E... mi tolgo sta mano? che è davvero figo. Allora ci sta Vediamo tu cosa hai fatto Ci sta, ci sta Ho comprato la pantellata L'hai comprata, beh adesso la compro anch'io Ople Ok ci sta 2.1 Puoi comprarla È qua Lo so che posso comprarla Ma io aspetto Non farmo più soldi Così faccio tutto in uno No fra non ci voglio fare tutto in uno 2k vai 1.2k Ci siamo, ci siamo, ci siamo Ma disattiva la porta Cioè Ah porta laser Fuori Siamo usciti E no e eh no, eh no Allora facciamo così chiudiamo la porta Laser eh. Facciamo si sì, Pavimento 2 faccio io adesso 4K Comunque io prendo 1.0cana anche ah, tu Scherzavo Cosa? Non questo so perché sono il doner prendo un po' di distanza. Ah beh. 2.4K Madonna. Fra... Ok, da fuori. Vai. Quanto tira? Io l'ho già preso il secondo piano Non è vero. Guarda, sì. Adesso. Andiamo. Oh, cazzo! Luci. Quanto costano 3500? 3... Non ha senso, io lo faccio ma io ho 36 fra... Ho 36, 600, 550 e poi ci sono queste cose 500, 550 che sono... Lo so. Allora, allora, allora facciamo così. 974, facciamo intanto... Oh, luci lo 50, facciamo più tardi. C'è il 50% di... Uh, free. Per oh. due cash. Eh, free. Facciamo questo. Lo prendi. Oh, putz, vabbè faccio vedere allora Prendiamo questi qua 1.2k Ci sta 1.2k E si sì, facciamo quello da Questa cosa qui Dove Dov'è? Dov'è dov'è? Dov uh, no Sì, quelli Cosa che c'è lì il Trasport eh, Trasportatore trasportato Eh beh sì ovvio Chi è che non lo prende? Dobbiamo far soldi Manni manni manni Fare cash bisogna fare il cash 1.3k voi tipo adesso potete andare anche in giro i ca cavoli miei 1.125 io mi sono di muri ma tipo aspetta sono curioso perché di solito nelle altre mappe potevi saltare il muro sopra questa no invece c'è il senso che il muro non era così alto Era tipo qua a metà E tu potevi letteralmente saltare da qua è Oppure un più alto, punto. Esatto Fra sono chiude di viola Ecco qua Ci qua siamo sceso Sono sceso Cavoli Quanti soldi sto facendo Niente sto Povero Non è male No oh, Fra Tu e 960 Esatto, vedi, ovvio che io più ricco Tren... Trenanzioooon Tu prendi luci prima o prendi dopo? Giusto per chiederti Io prendo la strada un Basic drop Ah, è proprio la strada un Sì non scende niente Sì, 18 Vabbè non ne faccio un po' di più Ma non scende aspetta. niente Però non scende proprio niente Sì che scende No Ma allora, non scende Guarda No ah, si sì, ci sta, ci sta, ci sta no, 3 chiudi, scendo io il prenderci eh, prende ok, eh? io sto facendo tanti soldi Fai vedere quanti soldi stai facendo? vabbè, ma se mi prendere prenderli lasciali Basic si per due cioè, non, dove ti trovi i soldi? ah, hai comprato... non ho comprato niente ah, perché mi sono comprato prima tu, no, prima tu non è... <ride> Uno mondo 7k Allora con le gocce grande 3750 Poi abbiamo ancora da fare <coughs> Scusate sto con verso è... è più la saliva 1 uh... in roll, 2 Questo è 250 Do... Doppiole con le gocce 3900 Pro 2, 2, 2 3000 Tra questo, Tra, questo costa 5, tutto 5, sui 3000 Anche io, eh? Vediamo Vabbè ah, 5.000.2 Vabbè ah, aspetto ancora un po' per farmi tanti soldi E eh, no invece ho ho speso detto, Ho proprio detto guarda è Voglio tenermi so eh Se cosa hai speso? Ho speso questo No ah, vabbè Se sbaglio sono lo so, salito e ho già preso eh, ci sono. Ci sono. Ci sono. Soldi upgrader Scendiamo Quanti soldi faccio la volta? Beh sono tanti 3.5K Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Allora allora allora spendiamo 3.5 li spendo 3.5 no. questi non posso 3 Allora allora allora beh il muro vabbè no il muro l'avevo già speso prima lo so 3.900 vai 908 sì. cosa? Eh, preso, io ho preso i pezzi direttamente che danno di più Sì che sono quelli che danno di più poi sono quelli base che sono Boh. 3900, ecco eh, ho speso questi, salvo 3900, faccio quello che è lì in fondo, che è sempre lo doppio le contagocce, 3900, boh. vado giù, giusto, sì, sui 3000, ok, 6.4k ci sta, dai, comunque questa mappa è, be è bella, no? Ci sta, per un po' doppiole ecco esatto anche adesso sto facendo 56 chiudi 6k 3.9k 3.55 boh intanto prendo tutto queste due laser, laser wall, no. il laser wall e road 2 non li prendo adesso ma prendo tipo le doppiole do, finisco qua i cosi dei, dei dropper 3900 poi me ne faccio poi po' di soldi K, Ma ci sta dai comunque allora porta laser accesa Vabbè che cosa c'è scritto Unisci dal gruppo oh, Ok no, niente vabbè. faccio così 7.8k Mi conviene prendere questo intanto spendo questi per questi due Oppure oh, questi Perché 7.8k ma se poi adesso il mio piano tipo da Il piano è tipo. Prendo già quello che costa di più così poi dopo prendo quello che costa di meno. Però comunque. Non so, non ne ho la più idea. Ma si sì, dai preso questo qua, vai. Eh sì, 1.0 con il piano guardiano. Dopo il guardiano, questo qua vai. 90. 121 fra 121. 152 meno così, non chiudi però dropper 2 con 3500 lo prendo vale si sì, fra non è che di puoi poi allora doppio e dropper 2 9000 io prendo le luci qua sotto ma io ho già preso le luci mi mancano i due, il road 2, il laser wall adesso il dropper 1 primo dropper, no, quindi il terzo dropper, dropper. k boh, adesso fai di giorno, vai k vai, vai, vai, ok, perfetto, ora prendo 10.3k prendo il, il terzo dropper e quindi qua dovrei aver finito esatto, ho finito 152, oh, ora prendo 53, 350 eh ora faccio tipo i road. Perché poi io faccio 10k in un secondo per niente k ok ci sta ora faccio tutte queste parti rimuovi... 1.k li spendo Perfetto. neanche non posso non posso fare niente va. faccio no ho tutti allora 12.5k ci sta Chi ce l'ho il tic non no, so neanche a scale però 30 per esportatore 5000 allora eh, faccio questa questa eh, ah. adesso mi questa mm. ok ci neanche io adesso i capelli poi mi compro questo per decorare o oh, le ah, facciamo cioè, così cioè, cioè, per eh? comprare un uomo per comprare un uomo si mi resta 7k, 25k 27K. 11, 7.3 Quindi io arrivo a 15, 11 7.9 25 anni a salire Ok Ma questo qui è il Oddio ma tu sei già al terzo piano? Vediamo quanto fa Sto dropper Io devo arrivare sono un po' in ritardo Però comunque 16k, 15 14.9k e vado sugli 11 Faccio l'11 qua non so se poi dopo Questo Fra sono tipo jet sì, si fra è un jetpack Non ho la più palida idea Però non riesco neanche andare avanti Allora allora allora ho finito allora vado su parola okay. ok ci sta dice lo butto 6k so più ricco ah no. no. poi anche la l'istura eh <ride> ho 30.000 vado su dice che sei ancora più ricco si aspetta di solito ne ho 10 19, sì, prendo quella 17 Ok 17, 17, 17, 17, 17 12, collezionale 2, no 18, 18, 2, no, collezionista no Prendo il per 1 intanto Ci sta Così un po' di soldi 20 Faccio così, 22k Allora 20, 20, 25, sono 24, prendo racchetto 30 2 sto 2, 1700 di... no. 1717 ci sta. Sì. Questa è tipo 2 1, collezionista 1 Collezionista 3 per 217 Vediamo Cos'è? Uh oh, 203 tra cioè, 203 Sì faccio base 35. 35 Road 325 Ok beh ci sta comunque sta mappa Mi sa che ormai il video stia durando tipo tantissimo Possiamo fare una seconda puntata Anche perché oh, sto un bordello Via, rimuovi a ah, cappello 4 35 vabbè uh, 300 vado 10 13 20. ci sta andiamo 25 31 tu quanto hai 2.1 k vabbè sta mappa si spegne non importa allora 13 10 ok ok, ci sta, ci sta. allora ho 1.4k ma vabbè io ho 100k come? in che modo i 100k? ok oh, ci sta 100. Oh ancora? ancora? quanto si spendi sta una. mappa? cos'è il calcolo? Madonna Finita. Sta mappa è infinita letteralmente Vabbè adesso andiamo Chiudiamo qua no Infatti sì. spendo l'ultima cosa 46.8k vai. vai Vai vai si spende Si spende Si spende Allora allora vi pavimento. No. vabbè dai chiudiamo okay. ciao. Vabbè. ciao chiudiamo qua e ci vediamo al prossimo video e niente vi auguro buona visione vabbè spero sì. che il video vi sia piaciuto ciao